Come si fa a capire se un'azione di una certa azienda è sopravvalutata? Molto spesso sul mercato infatti troviamo aziende le cui azioni sono sopravvalutate, tuttavia la comprensione di questa dinamica non è sempre così semplice e infatti ci viene in aiuto il price earning che sarebbe il rapporto tra il prezzo delle azioni e gli utili dell'ultimo anno per azioni cioè l'earning per share in poche parole per spiegare di cosa sto parlando nel caso in cui avessimo un price earning pari a 30 ciò sarebbe a significare che saremmo disposti a pagare ogni singolo euro di utile di una certa azienda 30 euro quindi se fosse 20 sarei disposto a pagare ogni singolo euro di utile 20 euro e via di seguito ora prima di procedere vi invito a iscrivervi al canale se vi interessano argomenti come questo di attivare la campanella di seguirci anche sugli altri canali social se vi va e di dare un occhio sempre se vi va anche al mio canale youtube detto questo possiamo procedere una domanda adesso potrebbe essere ok dov'è che posso trovare però il price earning quindi tolto il fatto che comunque è facile da calcolare e quindi nel caso una persona se lo volesse calcolare non è difficile perché è proprio come vi ho detto prima quindi è il rapporto tra il prezzo delle azioni e gli utili dell'ultimo anno per azioni quindi sarebbe l'earning per share ma al di là di questo è facilissimo anche procurarselo su internet per esempio basta andare su EU finance e sul riepilogo proprio iniziale si trova indicato anche questo valore che è appunto il price earning capito questo quindi cerchiamo di capire anche quando è basso questo price earning e quando invece è troppo alto e quando è troppo alto ci sta ad indicare che l'azienda probabilmente è sopravvalutata allora ciò che è da dire è che il price earning non ha dei valori universali anche se di norma si considera magari alto un price earning che supera 25 o 30 come valore ma in realtà anche questo vuol dire ma fino solo a un certo punto questo perché noi dobbiamo confrontare il price earning della nostra azienda con il price earning delle concorrenti più dirette della nostra azienda per capire se noi siamo sopravvalutati o sotto Sottovalutati rispetto a queste aziende. Quindi, per fare un esempio, se io ho un'azienda nel settore automobilistico e ho un'azienda di un qualunque altro settore, io non le posso confrontare perché non saranno direttamente concorrenti, mentre invece posso confrontare due aziende nello stesso identico settore quindi per esempio due aziende entrambe nel settore automobilistico quindi per fare un esempio noi abbiamo un'azienda A in un settore A con un price earning pari a 25 per esempio e poi abbiamo un'azienda B sempre nel settore A quindi sempre della stessa, dello stesso settore dell'azienda A solo che l'azienda B ha un price earning pari a 15 ecco questa azienda con il price earning pari a 15 sarà sottovalutata rispetto all'azienda A. Poi se la confronto anche con gli altri concorrenti che potrebbero essere magari un'azienda C, un'azienda D, un'azienda E eccetera eccetera, ecco che posso fare anche magari una media delle concorrenti e capire se io ho l'azienda B per esempio che è sottovalutata o sopravvalutata rispetto appunto alle concorrenti e questo è molto interessante per capire se un'azienda è sopravvalutata o sottovalutata tuttavia c'è da dire che questa è un'analisi iniziale che va fatta sulle aziende ma non è esaustiva nel senso che per decidere se investire su un'azienda non bisogna soffermarci ovviamente solo alle pressioni ma bisogna guardare anche tutti gli altri dati il grafico eccetera eccetera c'è anche da dire inoltre che non si sempre un price earning molto elevato anche in confronto alle proprie concorrenti indichi un'azione sopravvalutata questo perché si può verificare il caso in cui le aspettative di mercato che comunque si riflettono anche sul price earning siano molto elevate e quindi pensino che l'azienda vada a stare a un livello di prezzo molto superiore rispetto a quello attuale ecco questa situazione può portare il price earning ad avere livelli molto elevati ma nel caso in cui fosse giustificato diciamo il pensiero per il quale l'azienda dovrebbe salire ecco che il price earning allora sarebbe sì molto elevato ma in realtà l'azienda in quel caso non sarebbe sopravvalutata ovviamente questa è una situazione particolare bisogna starci attenti e per capire queste cose bisogna ovviamente poi analizzare l'azienda in profondità ora prima di concludere oltre al price earning voglio parlarvi anche di altri elementi che noi possiamo andare ad osservare per capire quando in quali periodi storici magari potremmo trovare un'azienda sottovalutata infatti ci sono vari situazioni in cui si può trovare il mercato in cui è più facile trovare delle aziende Sottovalutate rispetto al prezzo che dovrebbero avere oppure al contrario anche sopravvalutate ma a noi prevalentemente interessa trovarle sottovalutate perché sono quelle che danno le migliori possibilità il primo caso nel quale potremmo trovare delle aziende sottovalutate rispetto ai prezzi che dovrebbero avere è il caso nel quale ci troviamo delle aspettative mancate quindi devono uscire per esempio i dati trimestrali di una certa società tutti si aspettano che siano bei dati escono i dati poi non sono così positivi boom l'azienda crolla probabilmente e molto probabilmente questo chiamiamolo crollo sarà superiore a quello che ci sarebbe dovuto essere e di conseguenza è facile che in questi casi l'azienda diventi sottovalutata e che quindi sia interessante valutare un acquisto poi un altro caso è quello in cui escano delle notizie molto brutte su una società questo può portare i prezzi come ho detto anche sulle aspettative diciamo mancate ecco questa dinamica delle notizie cattive può portare giù i prezzi di parecchio e ovviamente anche questo può creare una situazione in cui ci potremmo trovare delle aziende sottovalutate che potrebbero quindi diventare interessanti e infine un ultimo caso che vi vorrei citare è quello relativo ai crolli generali del mercato infatti ci sono dei casi in cui il mercato crolla proprio complessivamente e qui in questi casi nel mucchio è facile trovare delle aziende in realtà sane che crollano perché crolla tutto ma che poi in realtà sono sane e che quindi poi in futuro potrebbe in realtà recuperare e avere anche una crescita e per esempio, proprio per fare degli esempi abbiamo la crisi dovuta al covid la crisi dovuta al covid ha fatto crollare di molti mercati certe società si sono risollevate alla grande nonostante le perdite che hanno avuto inizialmente poi ci sono ovviamente state nella storia anche altri casi di crolli generali del mercato ci sono anche casi più significativi e più lunghi nel tempo in cui bisogna avere più pazienza per vedere poi le azioni tornare ai livelli precedenti come per esempio la crisi del 2008 tuttavia sicuramente anche questo può essere un qualcosa di interessante seppur molto più raro con questo è tutto io vi ringrazio per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto e se così fosse vi chiederei di lasciare un like e di iscrivervi al canale vi ricordo di seguirci anche su tutti gli altri canali social tipo i instagram oppure il canale telegram per rimanere aggiornati all'uscita di ogni nuovo video e sulle nostre attività comunque in generale poi vi ricordo se vi va di dare un occhio al mio canale youtube dove invece si parla di aziende management eccetera eccetera e detto questo direi che ci possiamo vedere al prossimo video grazie ancora ciao a tutti